Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Bataloni e lavoro al GAR dal 2006. Sono sempre stato al NOC all'inizio come nocchiere e da ottobre 2021 come coordinatore del, del NOC. Oltre a questo mi occupo anche de, di NIC e LIR che sono i servizi relativi all'assegnazione degli indirizzi PIL, LIR e di registrazione dei domini NIC. In ogni caso, su questi ultimi due argomenti avrete una presentazione nei prossimi giorni. Oggi parleremo di cosa è il NOC, chi ne fa parte, e cosa fa il NOC e di altre informazioni eh, relative a questo servizio. Al termine della presentazione avremo una mezz'oretta circa per dedicarci a eventuali eh, domande e a questo proposito vi ricordo il codice menti da utilizzare per poterle fare. Il codice 1766 15-13. Adesso iniziamo a vedere quindi cos'è il NOC. Il NOC è il Network Operation Center ed è il primo punto di contatto tecnico per la gestione di eventi che riguardano la rete. È il servizio GAR che è responsabile della gestione e del funzionamento dell'infrastruttura di rete. Cura la gestione dei guasti, le attivazioni dei nuovi collegamenti, la raccolta e la pubblicazione dei dati stasi, statistici e di traffico. Eh, il NOC è composto da eh, sei persone che noi chiamiamo affettuosamente nocchieri e per la gestione dei guasti più complessi si avvale del supporto di un NOC che potremmo definire NOC di secondo livello, che fa parte del gruppo operation e che cura la parte di infrastruttura a livello più, più alto. Eh, il, il NOC è organizzato in uh, due turni di tre persone ciascuno che si alternano uh, settimanalmente. In ogni caso, in tutti i contatti che avrete col, col NOC, uh, le persone con cui vi interfaccerete sono comunque queste, indicate nella, nella slide. E... Vediamo cosa fa il NOC eh, quotidianamente. Eh, L'attività principale e eh, quotidiana del NOC è relativa alla responsabilità del buon funzionamento dell'infrastruttura di rete. Quindi mediante degli strumenti di monitoraggio che poi vedremo nel corso della presentazione di e di allarmistica eh, tiene sotto controllo lo stato dell'infrastruttura di rete, di dorsale e di accesso. Quindi tutto il livello fisico, fibre e circuiti l'infrastruttura eh, ottica eh, e trasmissiva, l'infrastruttura a pacchetto, gli impianti, quindi gli UPS, gruppi elettrogeni e, e i condizionatori che sono sotto la gestione GAR. In caso di, di malfunzionamenti, eh, apriamo, eh, o dei guasti, apriamo un ticket e avviamo una procedura di gestione del guasto mediante un primo livello di diagnostica e di ripristino interagendo con i referenti tecnici, eh, tecnici delle sedi eh, che siete voi APM eh, oppure eh, con i referenti tecnici locali delle sedi che ospitano i popgar eh, quando il referente tecnico della sede è anche referente del pop noi solitamente lo chiamiamo APM quadrato inoltre si interfaccia con i fornitori delle diverse componenti infrastrutturali poi interagiamo anche con voi a PM nel caso di segnalazione da parte vostra eh, di problemi eh, sulla rete, sia interni, quindi ad esempio sulla vostra LAN, in quel caso forniamo anche supporto per eh, diagnosticare la problematica, sia esterni, quindi tutta la parte eh, geografica, eh, oppure eh, forniamo supporto in caso di, abbiate necessità eh, di averlo per la configurazione dei vostri apparati. Siamo inoltre in contatto con gli operatori nazionali e internazionali nel caso di problemi sulla rete, sia in fase di apertura del ticket che durante tutta la sua gestione, eh, specialmente quando il, il ticket di servizio si protrae per parecchio tempo e in quel caso eh, abbiamo delle procedure che si chiamano di escalation. Oltre a questo siamo in contatto con i TAC dei vari vendor nel caso in cui ci sia da gestire guasti che riguardano gli apparati di rete collaboriamo anche con i NOC delle, N... con i NOC delle NRN eh, europee in particolare del NOC di Giant che sarebbe l'equivalente eh, del NOC di Gar solamente eh, che coordina la rete eh, a livello europeo e quindi anche insieme a loro eh, gestiamo di servizi sui link verso le altre reti della ricerca le attivazioni di nuovi servizi quindi ad esempio end to end, express route eh, l'attivazione di nuovi link e eh, l'aggiornamento degli esistenti oppure gli upgrade inoltre eh, il NOC collabora eh, con il CERT eh, anche qui nei prossimi giorni avrete una presentazione con eh, i colleghi del servizio CERT che è il servizio che eh, si occupa della gestione degli incidenti di eh, sicurezza nel caso in cui sia necessario intervenire sull'infrastruttura quindi attraverso dei filtri per interrompere eventuali azioni malevole, come ad esempio il phishing, oppure violazioni di copyright, eh, o in caso di amplificazioni di attacchi su macchine che non, che non sono gestite o che sono mal configurate, e, e magari non sia possibile l'intervento degli APM. Quindi in questo caso, eh, ogni volta che c'è la necessità, eh, il NOC eh, interviene eh, in modo tale da applicare dei filtri eh, per eh, eh, mitigare o comunque risolvere il problema. Eh, inoltre produciamo della documentazione che può essere sia ad uso interno, quindi ad esempio procedure, eh, tutorial, presentazioni, eh, documentazione di rete, eccetera, sia ad uso esterno, quindi ad esempio della reportistica. Eh, effettuiamo inoltre tutte le attività di manutenzione della rete, come ad esempio configurazione dei router, degli switch, degli apparati ottici, testiamo e verifichiamo eh, i nuovi circuiti ottici e IP, eh, effettuiamo manutenzioni programmate interventi coordinati con i tecnici in campo e tanto altro. Eh, vediamo adesso quali sono i principali strumenti del NOC. Diciamo che eh, in questo caso eh, possiamo distinguere eh, un po' eh, in base al punto di vista. Eh, verso l'esterno, quindi verso eh, i referenti delle sedi, eh, delle sedi eh, i principali strumenti sono eh, il telefono, fondamentale ma non è l'unico strumento di comunicazione, la mail e il ticket, che poi vedremo anche come è eh, strutturato. Verso l'interno invece, invece ce ne sono vari. Eh, il primo e più usato è quello per il monitoraggio della, eh, della rete, che si chiama GINS, ed è una, una suite creata internamente eh, da GAR, eh, attraverso eh, la quale eh, vengono, viene effettuato appunto il monitoraggio e la gestione dei ticket. Oltre a GINS utilizziamo anche degli strumenti eh, proprietari, eh, ad esempio Network Management System, che sono strumenti forniti di, dagli stessi vendor. Quindi ad esempio per la parte del trasmissivo abbiamo strumenti apposta eh, per fare analisi del problema. E, oltre a questi poi ci sono altri tool eh, più comuni che utilizziamo per l'analisi di problematiche specifiche, ad esempio PERF, MGEN, o altri, che vedremo nel corso della, della presentazione. Eh, con l'inizio della pandemia, però, eh, siamo passati da, una, da un lavoro, insomma, in presenza, a uh, un lavoro da remoto, e quindi il NOC ha introdotto, o comunque potenziato e a volte sostituito, anche eh, l'utilizzo di alcuni strumenti per consentire il regolare svolgimento delle attività quotidiane. Ad esempio siamo passati da un utilizzo abbastanza raro eh, di software tipo Skype in presenza a un utilizzo massiccio eh, di Slack che anche questo è una, uno strumento per, di chat eh, comunque di condivisione anche di, di informazioni. Eh, sono, per quanto riguarda le riunioni eh, quando pre-pandemia pre eravamo tutti in presenza e quindi era più facile fare una riunione da remoto invece abbiamo introdotto strumenti tipo OpenMeet o EduMeet eh, che hanno il vantaggio anche di essere multipiattaforma e quindi essere fruibili da PC così come da uno smartphone eh, o un tablet. E siamo poi passati eh, da un utilizzo, eh, ad un utilizzo maggiore di strumenti di editing collaborativo, ad esempio HollyOffice, eh, e contemporaneo per la stesura di documenti, di schemi, eh, di reportistica basati su, su cloud abbiamo eh, aumentato l'utilizzo di tool tipo Gira che è, è utilizzato per l'assegnazione e il monitoraggio di compiti assegnati alle varie persone e, e inoltre eh, per consentire l'utilizzo del, del telefono è stato potenziato anche il VoIP quindi siamo passati da, una, da un calpic up manuale cioè quando eravamo in presenza eravamo tutti in una stessa stanza e quando arrivava la chiamata al 2550 in base a un codice digitato prendevamo la chiamata tramite il VoIP invece eh, la, la chiamata viene eh, assegnata automaticamente eh, ai singoli operatori da notare che tutto quanto eh, finora indicato risiede su risorse Gar e il software utilizzato è in gran parte di tipo eh, open source eh. Passiamo ora a vedere quali sono gli strumenti che utilizziamo quotidianamente. E diciamo il primo, eh, quello da cui insomma partiamo, è, è Jeans, che è quello che stiamo vedendo in questa slide. Eh, jeans ha una doppia modalità di visualizzazione. C'è una parte pubblica, che è quella che stiamo vedendo qui, e che è accessibile a tutti. E, e poi c'è una parte privata che è quella che utilizziamo noi eh, quotidianamente in cui vengono riportati viene riportata tutta eh, l'allarmistica eh, e lo stato dei, dei ticket eh, e, e da cui noi poi partiamo per fare il monitoraggio eh, proattivo eh, verso verso di voi insomma eh. Vediamo in, questa, questa, la modalità eh, pubblica che è una modalità appunto accessibile a tutti dalla quale è possibile recuperare varie informazioni. Eh, dal pulsante ad esempio Network Service Link eh, si accede ad una pagina in cui è presente un form da compilare che consente di visualizzare alcune informazioni relative alla sede inserita. Praticamente eh, per ogni sede poi vengono mostrate le statistiche sul traffico, i servizi attivi, e altre eh, relativi a questi. Eh, poi c'è il pulsante invece Looking Glass, eh, tramite il quale si accede ad una pagina all'interno del quale è possibile effettuare vari comandi, ad esempio ping Traceroute, comandi vari per la ricezione delle, delle rotte, collegandosi direttamente ai router della rete. Troviamo poi il pulsante eh, TTS Working, eh, tramite il quale si accede alla pagina relativi, relativa alla gestione dei ticket che sono uh, aperti eh, in quel momento in lavorazione in quel momento. Questo è forse quello che mh, vi interessa di più in quanto a PM, perché? Eh, ci sono appunto le informazioni su tutti i ticket in lavorazione e tramite questa pagina potete entrare eh, a vedere eh, lo stato di lavorazione del ticket, eh, ad esempio, che può riguardare un vostro servizio oppure che riguarda il pop su cui voi siete eh, attestati. E continuiamo, continuiamo invece, troviamo il pulsante relativo alle weather map, eh, tramite il quale si entra in una pagina all'interno della quale è possibile scegliere il tipo eh, di vista da mostrare le weathermappe sono praticamente delle mappe eh, della rete e appunto eh, tramite eh, questo pulsante si accede a una pagina e è possibile scegliere dei tipi di vista diversi eh, per visualizzare eh, la, la rete eh, in quel contesto diciamo Comunque dopo li, ci eh, addentreremo un po' anche in questi pulsanti. Eh, successivamente c'è la, la parte di traffic load che praticamente consente di vedere le statistiche delle varie sedi, anche qui in base eh, da vari punti di vista. Quindi è possibile vederla eh, filtrandola in base agli utenti, in base ai link, in base al pop o eh, il traffico eh, dei, dei peering. Eh, nella parte privata invece sono presenti i tool specifici per il monitoraggio della rete eh, e dei suoi apparati c'è un tool ad esempio che si chiama Emon eh, che fornisce eh, a partire una, da un apparato di rete tutti gli accessi collegati ad esso eh, le statistiche relative al traffico agli errori sulle interfacce lo storico delle potenze ottiche e altre informazioni sempre con Emon poi possiamo avere eh, appunto, informazioni sul carico della CPU eh, oppure della temperatura degli apparati di rete, i router o gli switch eh, tornando invece un attimo sulla parte delle weather map eh, eh, queste forniscono una rappresentazione grafica del backbone della rete eh, indicando in tempo reale lo stato di carico dei, link, dei vari link di dorsale Oltre ai tool che eh, vedete qui, eh, sempre nella parte privata sono presenti anche eh, altre, eh, altri tool che mostrano lo stato delle sessioni BGP su pop e poi dei sistemi di riportistica sui DDoS in corso sulla rete. Allora, questa diciamo, è un, la parte appunto eh, relativa a GINS, ma oltre a questo poi usiamo degli strumenti di diagnostica eh, in caso appunto di problemi sui collegamenti, eh, alcuni dei quali sono conosciuti, tipo i PERF, e altri forse un po' meno, eh, tipo Mgen, eh, che è un tool che utilizziamo per generare traffico su un link o tra uh, due pop, oppure tra una, un pop e una sede. E, oltre a questo poi ci uh, c'è Rancid, che è un, uno strumento utilizzato per effettuare i backup delle configurazioni degli apparati di rete, gira ogni notte intorno luna di notte e praticamente fa un controllo diciamo, a tappeto su tutti gli apparati di rete e invia una mail eh, nella quale fa, anche, eh, fa vedere anche eventuali differenze di configurazione da un giorno all'altro. Oltre a questo poi abbiamo anche un sistema di syslog che è basato su Grafana. Qui iniziamo ad addentrarci un pochetto nei, nelle varie pagine che abbiamo visto qui. E è, questa è la vista eh, della, della pagina eh, relativa ai network, service e link. Come vi dicevo prima, eh, una volta cliccato sul, sul pulsante che abbiamo visto prima, eh, entriamo in questa pagina all'interno del quale c'è eh, questo, questo campo eh, dove si, possono scrivere, si, si può indicare eh, la sede che si vuole verificare e cliccando sul tasto search eh, compare eh, si apre quest'altra pagina. All'interno di questa pagina ci sono due tipi di visualizzazione, sia quella eh, relativa al servizio, sia quella relativa ai link eh, singoli eh, che compongono quel servizio. Eh, io qui eh, vi ho fatto un esempio eh, con uno dei servizi che di cui dispone la, la direzione eh, eh, Gar. E, appunto, una volta eh, che eh, vi compare questa visualizzazione, potete scegliere se cliccare sul servizio o sul link. Eh, ad esempio andando a vedere, eh, cliccando sul servizio, su questo service eh, data center access della direzione GAR quello che ci si presenta è questo tipo di pagina in cui ci sono una serie di informazioni sia relative al servizio sia relative ai link che compongono quel servizio e poi eh, ci sono anche informazioni relative al, alle statistiche di traffico aggregate per quel servizio qui purtroppo nella slide non mi entravano uh, tutte le informazioni, comunque scorrendo nella pagina eh, c'è una parte simile a questa, nelle quali ci sono anche le statistiche relative ai singoli link di accesso. Andando ad analizzare un po' questa pagina, vediamo che appunto c'è una parte riassuntiva del servizio, eh, eh, verso la, questa sede, in questo caso appunto verso la direzione, ma se lo fate per le vostre sedi eh, lo trovate eh, relativo alla vostra sede. Qui c'è un'informazione relativa, diciamo, a una, dove si trova la sede, eh, eh, quindi sul sito. Qui eh, c'è invece tutta la parte relativa ai singoli link che compongono eh, il servizio. In questo caso, eh, essendo questo un, un servizio di tipo peering, eh, possiamo vedere che eh, è costituito da tre eh, link, diciamo tre peering privati, ognuno con una banda di 10 giga e qui vediamo eh, da dove parte il servizio e eh, fino a dove atterra, eh, quindi in questo caso parte dalla direzione GAR, eh, atterra sul router di eh, Roma 2 e qui è indicata anche l'interfaccia. E qui poi troviamo informazioni diciamo, di, di carattere amministrativo dove da, dalle quali solitamente eh, si può ricavare eh, come è composto diciamo, il servizio quindi se, ci sta, se, se il link che stiamo vedendo è un link primario se ad esempio è presente un backup eh, e così, così via. Eh, qui invece vi ho messo la pagina del looking glass che eh, può tornare utile eh, per esempio per fare eh, analisi di, sulla connettività di, eh, tra una sede e un pop, oppure per la raggiungibilità di determinati siti. Eh, questo perché eh, da questa pagina, eh, cliccando su, uh, questo, su questa casella, eh, potete scegliere uno qualsiasi dei router della rete e da lì potete eh, effettuare uno qualsiasi di questi comandi. Quindi, ad esempio, se, volete, se avete problemi di connettività non riuscite a raggiungere eh, un determinato IP, Posizionandovi su uno dei router che è più prossimo alla vostra sede, la sede potete effettuare eh, verifiche ad esempio sui trace route o sulla raggiungibilità e magari escludere eh, una problematica piuttosto che un'altra. E... Qui invece eh, vediamo la slide relativa um, ai, ai ticket che sono in lavorazione in quel momento, che come vi dicevo è importante eh, per, diciamo, per il punto di, dal vostro punto di vista perché qui potete vedere eh, lo stato della rete in quel momento. Eh, allora, qui ci sono soliti che i ticket in lavorazione, quindi non, non ci sono quelli, quelli chiusi. Come è strutturata la pagina? La pagina è strutturata, eh, suddivisa eh, la, la lavorazione dei ticket in base ai pop, eh, in base ai network service o in base ai global service. Quindi solitamente i ticket relativi sui POP sono, rela sono ticket relativi a agli apparati che sono presenti al POP, quindi non so, manutenzioni eh, presenti sul router su cui siete attestati, piuttosto che su un gruppo di continuità, piuttosto che su un UPS. Eh, i ticket invece network service sono quelli che vi riguardano più da vicino perché sono quei ticket eh, in cui vengono tracciate le attività proprio sui link, cioè sul, sugli accessi che poi vi forniscono i servizi. Mentre invece eh, i ticket di tipo global service sono ticket relativi ai servizi, eh, diciamo, globali che Gar fornisce alla alla, agli utenti, alla comunità. E quindi possono essere, ad esempio, il servizio di name server secondario oppure possono essere ticket relativi a manutenzioni sulle cache eh, di Google o di Akamai, oppure ticket relativi a eh, manutenzioni su servizi di videoconferenza e via dicendo. E qui ehm, vediamo insomma come è strutturata la, la pagina, eh, potete vedere innanzitutto qui nella prima colonna vediamo il numero del ticket eh, associato a quell'evento, il tipo di, eh, di ticket, in questo caso è un incidente, e il problem type, quindi se è un fault oppure se è, una, uh, uh, o se è un degrado o un altro tipo di, mh, eh, di problema e lo stato del ticket, ad esempio in questo caso questo eh, è un update solitamente quando invece viene aperto un ticket qui eh, compare la, la, la scritta insomma open quando è iniziato il problema eh, qui viene indicato invece il subject quindi il, l'entità diciamo, impattata in quel momento e qui è indicata l'ultima azione eh, effettuata su, su questo ticket eh, questo è un ticket di tipo incident qui invece eh, vediamo un ticket di tipo maintenance eh, e appunto, eh, qui è indicato appunto che il ticket è, è stato eh, aperto qui è indicata invece eh, Cosa, uh, cosa riguarda la manutenzione, quindi ad esempio la sostituzione di un UPS eh, presso il POP di, di Romatizzi. Questo invece è un esempio di, di come eh, viene visualizzato un ticket una volta che ci cliccate dentro. Eh, in questo esempio è raffigurato eh, un, un ticket su un network service quindi non sul, sul pop eh, come dicevo prima questo è lo stato quindi il ticket è stato aperto il ticket source che è GAR ma in caso eh, la segnalazione ven venga da altre fonti qui viene indicato chi eh, ce la fornisce questa è la manutenzione, eh, indica che questo eh, ticket è un ticket di manutenzione e qui invece viene indicato eh, quando è stato aperto il ticket. Attenzione a non confondere questo, quindi l'apertura del ticket, con l'inizio e la fine del problema, che sono due cose eh, diverse. E qui, in questo campo, in questo campo, solitamente vengono indicati eh, il, tip, eh, il link che è affetto da, da, quella, da quel problema e i servizi a loro volta sono uh, affetti da, da questo tipo di, di attività. In questo caso questi campi sono vuoti perché è un, è un ticket di manutenzione programmata su, una, su uno span eh, ottico. Eh, solitamente eh, ticket di questo tipo che riguardano eh, manutenzioni sulle tratte ottiche non sempre vengono inviate per per quale motivo? Perché non c'è un impatto sull'utente, e infatti qui eh, non viene indicato una, eh, dei servizi affetti o dei link affetti, questo perché eh, la rete è comunque magliata e, e quindi eh, il traffico viene ristradato, quindi non c'è un impatto. In particolare, in questo caso, eh, l'impatto non c'è perché eh, sulla parte trasmissiva non c'è un match tra link trasmissivo e servizio fornito all'utente, perché questo avviene, diciamo, ad un livello eh, superiore. Al termine, diciamo, di, di, del, di questa manutenzione, quello che succede è che il ticket viene chiuso, qui nel problem fix viene indicato eh, qual è stato l'evento che ha portato alla risoluzione del problema e qui nel campo history viene indicato tutto lo storico degli eventi che hanno portato alla risoluzione del, del problema. E in questo caso essendo una manutenzione programmata problem start e problem end sono, sono già definiti perché solitamente eh, gli operatori eh, comunicano eh, delle finestre temporali all'interno delle quali avvengono queste manutenzioni e quindi Sappiamo bene o male eh, quanto possono durare. Queste sono finestre allocate di tempo, non è detto che il disservizio duri tutto questo per tutto questo tempo, insomma. E, e niente, in fase di chiusura del ticket, poi qui eh, comparirà anche la data e l'orario di, di chiusura del, del ticket. Questa invece è una slide che riguarda appunto eh, le weather map, quelle di cui vi parlavo prima. Eh, è una mappa di tutta la rete Gar che indica i nodi della rete, eh, i singoli link e il carico di, di ciascun link. Gli otto nodi che vedete qui, anzi, che vedete qui, diciamo al centro della, della mappa, eh, sono quelli che costituiscono i router di dorsale del, che costituiscono la dorsale del backbone e a ciascuno di questi eh, è collegato eh, come vedete anche qui eh, la rete è magliata ehm, anche qui eh, a ognuno di questi sono collegati i router di, di concentrazione poi de, degli, degli accessi ogni elemento di questa mappa è cliccabile o comunque interattivo e ad esempio se noi ci posizioniamo su, uh, su questi link eh, possiamo vedere eh, varie informazioni eh, come ad esempio la banda di quel link e la quantità di traffico che transita in quel momento cliccando su ognuno di questi nodi possiamo, anzi cliccando scusate, sul su link possiamo, si apre un riquadro all'interno del quale c'è tutto il grafico del traffico eh, che sta passando eh, su, quella, su quella tratta in quel momento e da qui è possibile avere poi vari tipi di vista relativi eh, o allo stato eh, appunto attuale della rete, una vista giornaliera, una vista settimanale, mensile o annuale. E cliccando invece sui singoli pop eh, si ha una, diciamo, lo stesso tipo di vista solamente relativa al pop eh, questo è quello che si vede eh, appunto eh, quindi eh, se, ad esempio sul pop di Padova eh, c'è lo, st lo stesso modello di rappresentazione eh, in cui ci sono sia i link verso il pop però si vedono anche i nodi foglia che rappresentano poi le sedi su cui voi siete attestati eh, andiamo avanti. Ah, questo, questo invece è, è, la, è una slide che riguarda eh, Emon, che è, una slide, è, una, è una, lo strumento di cui dicevamo all'inizio eh, che noi utilizziamo eh, per la parte un po' di, eh, di diagnostica su, sulla connettività. Come fatta Emon? Emon ha una prima pagina in cui c'è tutto l'elenco de, degli apparati. Eh, cliccando sul singolo apparato, questo ad esempio dovrebbe essere il router di, eh, di Roma, Roma Tizzi, eh, c'è questo tipo di rappresentazione, quindi le, le singole interfacce de, dei router, eh, la descrizione per ogni interfaccia, la banda per ogni interfaccia, eh, sulle interfacce logiche che erogano un servizio ci è indicato l'indirizzo IP lo stato eh, de, delle interfacce quindi in questo caso l'interfaccia sta funzionando è app e, e poi ci sono informazioni relative allo stato di carico di ciascun link eh, eventuali eh, contatori sugli errori in input e eh, in output eh, eh, presenti sull'interfaccia e in caso di interfacce ottiche c'è anche l'indicazione delle, delle potenze ottiche di ricezione e di trasmissione, eh, anche qui gli elementi come vedete sono tutti cliccabili e in base all'elemento che si clicca eh, abbiamo varie visualizzazioni, Quindi in questo caso questo tipo di vista cioè, è molto utile perché ci fa vedere lo, stati, lo stato di, di potenza, de, lo storico della potenza ottica di, di questa interfaccia eh, nel tempo. Questa è sempre un'altra vista di Emon eh, che, come vi dicevo anche all'inizio, ci consente di visualizzare la, le, le temperature, lo, lo, lo, ci dà l'indicazione delle temperature e del carico delle, della CPU dei, dei singoli apparati. E... Finora abbiamo visto quindi tutti gli strumenti che noi utilizziamo quotidianamente per il monitoraggio della rete, mentre invece da questa slide eh, iniziamo a vedere alcuni strumenti eh, di diagnostica che utilizziamo, alcuni dei quali sono disponibili anche verso gli utenti. Eh, uno di questi è, è lo speed test. Eh, Gar mette a disposizione dei propri utenti questo tipo di servizio eh, la pagina eh, di speed Test ve l'ho indicata qui eh, viene erogato a partire da tre server che sono dislocati su tre siti sono quelli di Bari, di Bologna e di Roma eh, è possibile selezionare i server da cui effettuare il test da, da questa casella eh, e per, ogni, per ogni test effettuato è possibile eh, ricavare eh, alcune informazioni base tipo la massima banda raggiungibile su un collegamento eh, oltre a indicazioni relative a ping e al ping e a, al jitter e una cosa importante eh, di questo servizio eh, è che eh, quando eh, effettuate test tipo questi, eh, quindi su altri, su altri siti che offrono lo stesso tipo di, di servizio, eh, il risultato è influenzato da diversi fattori, eh, soprattutto eh, dalla posizione del server a cui collegate. Questo perché tra voi, tra la vostra sede e il server remoto, possono essere attraversate una serie di reti diverse, ciascuna delle, delle quali è collegata l'una eh, con l'altra a velocità diverse, e quindi la banda risultante da questi test è sempre quella più bassa eh, tra tutte quelle attraversate. Eh, lo, questo tipo di speed test, invece, essendo erogato su infrastruttura GAR, risiedendo su, su infrastruttura GAR, eh, passa solamente su backbone GAR, quindi siate sicuri che tutto il percorso che viene fatto tra il server e la vostra sede è quello... Eh, mh, quello relativo al traffico che transita sulla, sulla, sulla rete GAR. una volta effettuato il test eh, vi, vi compare sotto, sotto la pagina eh, un riquadro in cui appunto vengono rappresentate delle informazioni riassuntive del test oltre ad avere il, un link per ciascun test che poi può essere condiviso per poterlo andare eventualmente a ripescare in un, in un altro momento, eh, ci sono informazioni relative al, al ping, al jitter, eh, la banda in download e quella in upload. Lo speed test è diciamo il, lo strumento base per fare verifiche sulla banda eh, disponibile su, su Link. Eh, una volta, altri, altri, altri tool che possono essere utilizzati sono e che utilizziamo in caso di anomalie, quindi per iniziare a fare un'analisi più approfondita. Eh, uno degli strumenti che utilizziamo è IPERF, che probabilmente molti di voi conoscono, ed è un tool multipiattaforma che consente eh, di fare analisi relative alla banda massima raggiungibile eh, su un collegamento è utile in quanto eh, fornisce reportistica relativamente alla banda eh, alla perdita eh, eventuale di pacchetti e molte altre informazioni eh, che possono essere utili insomma per effettuare il troubleshooting di una problematica sulla connettività eh, consente eh, l'impostazione di vari parametri eh, per effettuare i test eh, utilizza eh, viene erogato sia su TCP che su UDP e funziona sia con IPv4 che in IPv6 eh, tra le, eh, le, le, il modello che utilizza per effettuare i, i test è un modello eh, di tipo client server eh, anche in questo caso eh, il NOC eh, dispone di quattro macchine eh, su cui è installato sia iPerf3 eh, che MGEN, che è uno strumento che vedremo tra poco, che, che viene utilizzato anche questo per effettuare delle, delle verifiche sulla banda massima raggiungibile su uh, un link. Eh, queste macchine sono dislocate sui siti di Roma 1, di Roma 2, di Bologna e di, e di, di Bari. Ora vediamo MGen, eh, MGen è un tool che è sviluppato da un, un gruppo di, di ricerca della marina militare statunitense e mh, viene appunto utilizzato anche questo per fare verifiche sull'effettivo raggiungimento della banda su eh, un determinato link. E viene utilizzato in maniera un po' diversa rispetto ai perf, perché eh, in pratica per eh, per effettuare i test eh, sul link, viene eh, saturato solamente l'ultimo tratto del, del, del circuito. Eh, quindi solitamente si utilizza in quei casi in cui l'utente riscontra eh, problemi sul, sull'effettivo raggiungimento della, della banda. E, quindi eh, con mgen viene appunto generato un flusso di, tra di, di, di traffico che poi viene luppato sul link di, di destinazione tra eh, il router del pop e il router utente oppure eh, tra due router dei pop. E... Tra un po' vediamo anche come, come funziona, come eh, facciamo questo, questo tipo di test. Per effettuare i test con mGen è necessario fare una piccola configurazione sia lato, lato router che lato eh, utente. E essenzialmente mettiamo una, una rotta statica eh, che punta a un indirizzo fittizio e, e sia lato... Appunto, lato pop che è lato utente in questo modo eh, il traffico eh, che viene generato eh, crea un loop e satura eh, il link il eh, link diciamo, finale eh, mgen viene utilizzato lo utilizziamo spesso anche per eh, per fare il collaudo di nuovi accessi quando questi eh, transitano su eh, reti operatore quindi passa attraverso apparati attivi non lo utilizziamo in, nel caso in cui ehm, il link e il circuito sia di tipo dark fiber, quindi una fibra spenta che viene illuminata eh, con delle ottiche che erogano eh, una, un segnale eh, ad una insomma, specifica eh, velocità. E, qui vediamo appunto come viene effettuato il test di carico sul link di backbone, quindi, eh, eh, essenzialmente eh, dati i due, due punti A e B, eh, che, se, che siano due POP o che siano un POP e la sede utente, viene testato il, il circuito eh, appunto tra, tra questi due punti. E, essenzialmente quello che si fa è questo, eh, si configura una rotta statica verso un indirizzo fittizio barra 32 che punta al next stop del POP B. E... Lo, stessa, lo stesso tipo di configurazione si fa eh, verso il, eh, next, il next stop del pop A e in questo modo eh, viene lanciato eh, poi eh, uno script che poi vedremo tra poco come è, com è strutturato eh, e una volta lanciato questo script eh, viene generato un flusso di traffico verso questo indirizzo fittizio e semplicemente quello che succede è che i due pop, le due eh, estremità del circuito, si rimpallano eh, eh, il traffico tra di loro, fino a saturare tutto il link. E, e questo è quello che poi vediamo sui, eh, sui tool di, di monitoraggio. E... Questo è un esempio dello, eh, di script, quindi eh, in questo caso viene generato un test di carico da, da 10 giga. E quindi mh, qui, eh, come, molto brevemente, come funziona? Qui viene, viene specificato che a, al secondo zero eh, il tool deve accendere un flusso identificato, identificato in questo caso con un numero, il un numero 1 di tipo eh, UDP, con destinazione eh, questo indirizzo. Questo è l'indirizzo fittizio che noi abbiamo configurato eh, nell'esempio di prima. Questo è l'indirizzo barra 32. Su questa porta, il tool deve generare un tipo di traffico periodico, e eh, consente di generare eh, eh, traf, eh, traffico con, anche con pattern diversi, e, e deve generare questa quantità di messaggi, pacchetti al secondo con questa grandezza e, e in più viene specificato anche il comando ttl che, in modo tale da sovrascrivere eh, quello eh, che se no metterebbe il, il sistema su cui gira eh, eh, mgen e in questa seconda riga invece semplicemente viene detto a eh, mgen che dopo 3600 secondi il, il traffico eh, deve essere, il, il flusso deve essere interrotto, il flusso identificato al numero 1. Eh, queste informazioni vengono poi semplicemente salvate dentro un file al cui, a cui voi potete dare il nome che volete .mgn, anche questa è, mh, è come dire, una cosa che viene usata per documentazione, ma non in base alla documentazione, ma è il l'estensione non, non è obbligatoria insomma e, e niente una volta che viene lanciato lo script eh, viene generato il traffico che eh, poi saturerà questo questo circuito passiamo ora a parlare eh, di, del NOC e, e delle informazioni de, del nostro coinvolgimento in uh, nei casi in cui si verificano incidenti di sicurezza all'inizio dicevamo che appunto il NOC collabora con uh, i colleghi del CERT nella gestione degli, degli incidenti di, di sicurezza eh, da precisare una cosa importante è che ci tengo a dire eh, su GAR non sono presenti filtri di nessun tipo eh, non ci sono filtri sulle porte né sui servizi né, né sulla banda eh, quando eh, quindi eh, ogni volta che avete necessità di eh, attivare un servizio eh, che utilizza eh, porte specifiche eh, eh, non c'è bisogno di contattare il NOC perché non ci sono eh, filtri eh, su servizi o su porte specifiche e... Eh, quando è che il NOC invece interviene per filtrare determinate porte, determinati servizi, determinati IP? Questo succede solamente eh, nei casi in cui ci sono incidenti di eh, sicurezza. E, non avviene subito, avviene solamente dopo che il CERT comunica agli utenti, quindi eh, a voi, a PM, in quanto referenti tecnici delle, se delle sedi, eh, la necessità di effettuare dei controlli su uno o più host della vostra rete in quanto per vari motivi eh, stanno incappando in situazioni che possono compromettere la sicurezza eh, sia della vostra sede che a volte eh, dell'intera comunità. Eh, prima de dell'intervento del NOC eh, vengono inviate varie segnalazioni agli utenti e nelle quali ci sono c'è scritt scritto eh, questo poi comunque sarà sarà anche argomento di, di, una, di una presentazione dei colleghi del CERT solitamente c'è scritto il tipo di problema che viene eh, riscontrato eh, quali sono eh, ad esempio gli IP eh, interessati oppure le porte interessate e, e vengono effettuate varie segnalazioni eh, al, agli APM eh, nel caso in cui eh, non, non vengono presi i provvedimenti, eh, il, NOC, eh, il CERT segnala, eh, prima dell'intervento del NOC, segnala i tempi entro cui il NOC eh, interverrà nel filtraggio eh, o comunque nell'applicazione eh, di, di filtri su quel per quella determinata problematica. Eh, quindi, eh, cosa importante, il NOC quindi interviene solamente dopo l'apertura da parte del CERT di, ehm, di un incidente di sicurezza. E le modalità di intervento, i filtri che applichiamo, sono eh, quelli relativi a quanto indicato nelle segnalazioni che eh, vengono eh, inviate agli utenti. L'unico caso in cui il NOC interviene in maniera, diciamo, anticipata, quindi senza aspettare i eh, eh, tempi di intervento da parte dell'utente, è quando eh, l'incidente è tale, ha una portata tale, da impattare significa significativamente non solo sulla sede dell'utente, eh, ma eh, su tutta, eh, anche sul resto della comunità ad esempio uh, in caso in cui uh, ci sono host compromessi che partecipano ad attacchi distribuiti. Eh, esistono varie eh, modalità di filtraggio eh, e anche queste, ripeto, vengono applicate in base a quanto comunicato uh, dal tipo di, di problematica che eh, il CERT riscontra. Eh, cosa che viene, eh, mi, mi preme eh, sottolineare è che comunque i filtri che vengono messi sono messi solamente con lo scopo di proteggere e salvaguardare le funzionalità della rete e i servizi di connettività che vengono a messi a disposizione degli utenti della rete GAR. E I filtri poi che vengono applicati periodicamente vengono eh, rivisti in quanto eh, viene effettivamente verificato se c'è ancora la presenza della problematica oppure no e in questo caso vengono, vengono rimossi. Qui iniziamo a vedere alcuni tipi e eh, tipologie di filtri che eh, applichiamo e eh, si va eh, a seconda del, della gravità o del tipo di, di incidente che viene riscontrato, eh, si parte dai filtri più semplici che vengono applicati sulle interfacce dei router, de, del router che vede l'utente, quindi proprio sull'interfaccia di accesso, specifici, eh, filtri specifici con determinate IP, una determinata porta, via dicendo, e, e fino a filtri che invece sono un po' più, eh, come dire, eh, vanno, vanno a, sono più eh, eh, incisi, sono più, eh, si addentrano in di più ne, nello specifico del traffico quando l'attacco è di, di tipo eh, più incisivo sulla, sulla rete, quindi ad esempio dei DOS o dei DDoS. Eh, in questo caso si applicano eh, filtri di tipo diverso eh, o eh, dei filtri di tipo flow spec eh, che vengono applicati quando il volume di traffico del DDoS eh, mh, è importante ma non è tale da saturare i link con gli upstream provider. Eh, quindi in questo caso eh, c'è un filtraggio specifico per protocollo oppure per porte o per eh, flag dei TCP eh, e quindi tramite FlowSpec eh, questo, questo filtro eh, per, il, per il modo in cui eh, i router sono configurati tra di loro, eh, applicando questo filtro su uno dei router eh, e con una family eh, specifica, eh, questo filtro viene automaticamente propagato su, tutti, eh, su tutta la rete, bloccando di fatto, mitigando il, il tipo di attacco che eh, si presenta eh, in quel momento. Nel caso in cui invece il traffico sia tale da saturare anche gli upstream provider eh, applichiamo eh, dei, dei filtri di, di black cooling eh, che possono essere anche in questo caso effettuati in, in due modalità. Eh, dei filtri che bloccano il traffico sia all'interno della rete gar sia verso gli upstream provider e, oppure eh, dei filtri che bloccano il traffico solo eh, verso gli upstream provider come è fatta questa decisione? Eh, questi filtri essenzialmente vengono eh, applicati eh, taggando il traffico con, con delle community specifiche quindi semplicemente in base alla community che viene applicata, eh, il black hole viene fatto o appunto su Gar e sugli upstream provider o solo eh, sugli eh, upstream provider. Eh, nel secondo caso eh, il, il traffico. Eh, a modo quantomeno eh, diciamo il tipo di filtro è meno impattante tra virgolette sul traffico all'interno di gar perché comunque eh, nel caso in cui eh, venga filtrato traffico solo verso lo stream provider eh, il, il, il traffico può comunque girare all'interno della, della rete gar e il fatto è che però delle volte eh, in caso di attacchi eh, particolarmente eh, importanti, volumetrici, eh, i tempi di eh, analisi della tipologia del traffico, quindi capire quali sono i sorgenti, capire quali sono le destinazioni, capire i vettori del traffico, eh, diventano, diventano lunghi, si allungano e può succedere che la stessa costruzione l'applicazione del filtro talvolta sono maggiori della durata stessa dell'attacco questo può succedere ad esempio nei, nei DDoS eh, distribuiti quindi eh, a volte, eh, in base a quanto abbiamo appena detto eh, risulta difficile poter bloccare questo tipo di, di eventi quindi negli ultimi anni, in seguito a delle analisi effettuate con vendor differenti eh, Garras ha trovato uno strumento che è in produzione dal, dal 2020 eh, eh, che è stato prima testato su casi reali eh, c'è stata diciamo, una fase di preproduzione in cui è stato effettivamente testato su casi reali de della rete e poi da, da, dal 2020 è entrato, è entrato in produzione eh, questo, questa soluzione si chiama Corero ed è un'appliance che fa eh, analisi del traffico continua ed è caratterizzata diciamo, da, da tre componenti che gli consentono di analizzare il traffico di matcharlo con determinate condizioni e, ed applicare in maniera totalmente automatica eh, un filtro specifico per quell'attacco in, in tempi relativamente brevi cioè si parla del, dell'ordine di secondi e tale funzione eh, di applicazione del de filtro automatico eh, eh, è possibile grazie a delle funzionalità eh, specifiche dei router Juniper eh, che si chiamano eh, eh, che, che è quella de dell'Ephemeral Database in pratica ogni volta che viene rilevato un attacco eh, il sistema eh, determina il filtro specifico per quell'attacco e lo applica in maniera automatica eh, sul Juniper eh, sul, sul router eh, applica appunto un, un Ephemeral Filter eh, e mantiene eh, tramite la telemetria eh, eh, costantemente eh, sotto monitoraggio l'attacco, al termine dell'attacco eh, c'è un lasso di tempo nel quale il filtro viene mantenuto, se il sistema vede che eh, non si ripresenta l'attacco, automaticamente il filtro viene, eh, viene rimosso. Eh, Qui vi ho messo una, uno schema di, di funzionamento di, di Corero molto, diciamo, generale e quello che, che succede essenzialmente è questo, allora eh, l'appliance come abbiamo detto è costituita da, da tre componenti, il VNTD, il VCMS e il VSUA. in pratica eh, eh, quello che succede è che eh, su verso gli upstream provider, eh, sui router che vedono gli upstream provider e vedono alcuni nap alcuni e vedono i servizi, in particolare alcuni servizi di giant sono stati eh, applicati dei filtri che eh, non fanno altro che eh, catturare il traffico, mirrorarlo e trasportarlo tramite dei tunnel verso l'appliance. Una volta che eh, il traffico arriva da, da, dalle interfacce, insomma, eh, messe sotto, sotto controllo, arriva, eh, arriva sull'appliance, eh, viene inviato eh, questo traffico appunto al VNTD che lo converte eh, in log e lo invia alla componente eh, SVA tramite il VCMS. Questo qui, il VCMS sarebbe la parte di di management che coordina tutte le, le varie componenti e che dà poi scontro all'operatore eh, a nucchiare, insomma la, lo stato del, dell'attacco nonché la, eh, la possibilità di configurare dei, dei filtri e quindi che succede? Eh, viene, vengono creati quei, questi log e il traffico viene inviato al VSVA WS, eh, il quale lo analizza eh, analizza i dettagli del traffico controlla il superamento delle soglie che sono eh, configura, configurate nel eh, VCMS estrapola i vettori di eh, traffico da, da bloccare e, e configura via netconf eh, gli ephemeral fil ephemera filter eh, di cui eh, parlavamo, parlavamo prima eh, ogni filtro che viene applicato, eh, ah, il filtro viene applicato poi sul, sul router che è attraversato da, dal traffico diciamo malevolo e praticamente lo, lo blocca, ogni filtro ha un suo contatore eh, eh, il cui valore viene inviato continuamente via telemetria eh, al WSVR. Che eh, appunto analizza i valori dei contatori per riconoscere il termine dell'attacco. E dopo un certo lasso di tempo, dalla fine dell'attacco, rimuove, eh, rimuove i filtri. E Corero funziona su delle regole, si chiamano rules, eh, e che possono essere essenzialmente di due tipi: eh, smart rules e le flex rules, e le smart rules sono delle funzioni di mitigazione dell'attacco. E che sono, sono de, delle regole essenzialmente che sono predeterminate e sono costituite da determinate soglie, i valori di queste soglie sono stati ricavati in base a, a un'analisi in generale degli attacchi di DOS eh, eh, sono stati fatti in precedenza da, da Corero e sono state poi calibrate in Cioè essenzialmente vengono riconosciuti dei pattern di traffico eh, e in base a questi, questi pattern eh, vengono applicati dei filtri specifici quando eh, Corero si accorge che eh, vengono, vengono triggerate queste regole applica eh, l'azione la, che è stata configurata per quel tipo di, di filtro Corero però consente anche di eh, configurare dei filtri personalizzati eh, con tutti i vantaggi che questo comporta eh, come dicevamo prima anche in termini di applicazione de del filtro su sulla rete e anche in questo caso eh, è possibile configurare appunto de dei filtri che una volta matchati eh, possono bloccare o comunque mitigare eh, il traffico in base a quanto indicato a, nelle azioni de, del filtro. Corero però agisce, eh, questo è importante, solamente su un singolo eh, IP di, di, di destinazione. Ora, eh, dalla prossima slide eh, vi indico eh, alcune eh, informazioni invece, eh, come dire, tra virgolette di servizio, eh, per poter interagire insieme e ehm, gestire eh, le, le problematiche in maniera, in maniera migliore, insomma. E qui vi ho riportato una serie di informazioni eh, utili da tenere presente prima di, di chiamare il NOC, o anche in fase di chiamata del NOC, soprattutto per gestire in maniera più rapida eventuali problemi eh, che si presentano sulla, sulla rete. Eh, una cosa che è utile verificare è l'alimentazione degli apparati eh, importante soprattutto per gli apparati che, ge gestiamo, uh, che gestisce Gar eh, è bene non riavviarli eh, subito perché potrebbe essere utile eh, recuperare de dei log che ci potrebbero servire per fare il, il troubleshooting del problema eh, eventualmente il riavvio lo possiamo concordare insieme una volta che abbiamo salvato eh, i log, qualora dovessero essere utili. E importante è anche verificare eh, cioè, mh, le, le eventuali led accesi, led di allarme accesi sugli apparati e nel caso se di segnalarcelo, eh, così da tenerne conto durante la, la lavorazione del, de, del ticket verificare il corretto funzionamento degli apparati che si trovano oltre il router, quindi eh, verso la LAN, come ad esempio switch, eventuali firewall eh, e via dicendo. Questo perché delle volte succede che voi riscontrate problemi, eh, ma non riusciamo ad entrare quando eh, abbiamo <ride> possibilità di farlo, eh, soprattutto nei, nei router in gestione GAR, eh, non riscontriamo problemi sulla parte eh, geografica ma magari il problema è concentrato sulla parte eh, interna della LAN in quel caso ovviamente eh, possiamo fare eh, controlli congiunti e supportarvi eh, nella gestione della, della problematica ne, quando effettuate controlli eh, sugli switch sui, sui firewall comunque su tutti gli apparati che servono alla vostra LAN anche in quel caso è utile eh, tenere traccia di eventuali log Uh, presenti su, sugli stessi e se possibile eh, comunicarceli o comunque condividerli per avere un quadro migliore della, della problematica, eh, per poter fare poi delle, delle verifiche eh, approfondite. Comunicateci anche con, un po' di anticipo, eventuali manutenzioni programmate, eh, eh, o in generale, in generale tutte quelle manutenzioni che hanno impatto sulla, sulla connettività della sede eh, indicando possibilmente eh, la, la data, l'ora di inizio eh, e di fine delle attività così da poter aprire un ticket per, per l'attività appunto e per poterla tracciare correttamente se non disponete di orari specifici per l'attività almeno eh, se possibile comunicateci una finestra temporale all'interno della quale pensate di effettuarla, eh, per noi apriremo il ticket come abbiamo visto prima eh, nella manutenzione, apriamo un ticket allocando tutta la finestra temporale ma a, ai fini poi della lavorazione del ticket Jeans eh, GINS automaticamente calcolerà i tempi di, mh, eh, di effettiva durata del, del disservizio. Cosa è importante, questo soprattutto per gli apparati eh, che non gestiamo noi direttamente, se possibile, eh, createci un'utenza di sola lettura eh, per il personale del, del NOC. Eh, questo perché eh, in caso di problemi possiamo eh, entrare sul router e eh, effettuare mh, eh, controlli, ad esempio, sulla raggiungibilità di, di un IP, sulla sul funzionamento del del, del link eh, o effettuare appunto di ping, insomma, effettuare quelle operazioni base che ci possono aiutare nel troubleshooting della, della problematica. Qui ho riportato un po' di numeri relativi al a quanto fatto da NOC nel 2021, eh, e quindi tutto il numero di apparati di, di rete gestiti, quindi più di, di un migliaio di apparati gestiti, tra cui. 111 router di backbone, 199 apparati VDM trasmissivi, eh, sia eh, di amplificazione che eh, di rigenerazione di eh, nodi, nodi di, eh, diciamo di accesso ottico, eh, più di 100 apparati di gestione, 45 apparati di aggregazione Metro Ethernet, 651 apparati in sede utente, quindi essenzialmente sono i router eh, eh, presenti presso le vostre sedi che gestisce eh, Gar, e eh, 49 eh, apparati per l'alimentazione. Eh, anche qui abbiamo avuto eh, 1425 ticket, di cui 995 relativi a malfunzionamenti della rete, e 430 invece relative a manutenzioni programmate o straordinarie. Abbiamo gestito 85 servizi di questa con le TAC de, dei vendor per problemi relativi o ai software degli apparati o a sostituzione eh, hardware riguardanti eh, eh, sia gli apparati di, di rete trasmissivi che quelli di, di routing. Inoltre in collaborazione col CERT abbiamo gestito eh, circa 45 incidenti di sicurezza, di cui 20 hanno richiesto interventi di filtraggio e mitigazione per, eh, di miti, mh, di filtraggio per mitigazione e annullamento degli effetti sul backbone. Qui ho messo eh, i recapiti del NOC, eh, quindi eh, diciamo il telefono è il recapito più rapido per contattare il NOC, però eh, c'è anche la mail e il sito dove potete trovare anche informazioni eh, più specifiche eh, relative ai, ai vari, alle varie attività svolte dal NOC trovate anche dei link per accedere ai vari servizi alle varie pagine di jeans e gli orari di giorno, e i giorni di presidio del servizio il NOC opera dal lunedì al venerdì dalle, dalle 8 alle, alle 20 eh, qui eh, diciamo il telefono come ho detto prima è il, telefono, è il modo più, più rapido per interagire con il NOC eh, ma anche la mail ha uh, dei vantaggi e, e da una parte la, un po' la preferiamo perché innanzitutto consente a tutto il gruppo di avere lo stesso tipo di informazioni e consente di averle sotto mano anche in momenti successivi quindi nel caso in cui uh, uh, stiamo gestendo una problematica uh, possiamo recuperare uh, determinate informazioni anche in momenti successivi ad esempio nel caso in cui eh, un determinato ticket viene gestito da colleghi diversi in turni diversi. Eh, ad esempio è utile anche perché consente eh, l'invio di, alle di allegati, quindi non so, schemi di rete, screenshot e quant'altro. Per una migliore comunicazione e eh, per reperire mh, le informazioni in maniera più rapida, eh, più rapida appunto è utile se la mail... Eh, ha dei subject formattati eh, in modo specifico, diciamo. quindi ad esempio se ci indicate il nome della sede, il tipo del problema e un riassunto, insomma, della, una sintesi de, della richiesta. Qui ho messo un esempio, de, de, ad esempio direzione gar, la sede impattata, eh, cosa state riscontrando in quel momento, quindi ad esempio un'assenza di connettività e co di cosa avete bisogno, quindi ad esempio una, una richiesta di, di una verifica oppure la richiesta di un supporto nel caso eh, invece di una manutenzione un subject potrebbe essere appunto sempre la sede impattata e la comunicazione che sta eh, di, per un, di una manutenzione programmata e nel corpo invece de, de, della mail eh, è utile indicare quanti più dettagli possibile quindi appunto eventuali ping, eventuali traste, se eh, il problema è relativo a questioni di connettività eh, delle persone, una persona di riferimento per la gestione della problematica e nei casi appunto come dicevo prima, nei casi di manutenzione programmata indicate possibilmente il giorno, eh, gli, orari del, eh, il giorno gli orari della, della, della manutenzione e in risposta solitamente alle mail eh, i coll le colleghe, i colleghi del NOC eh, vi, vi inviano una mail con eh, indicando l'apertura di un ticket per la problematica e il numero del ticket eh, all'interno del quale vengono tracciate le, le attività. Eh, se è possibile, nei, refer eh, nei referenti che ci indicate mettete anche dei riferimenti telefonici, quindi ad esempio telefonici sia fissi, ma se è possibile anche dei cellulari di, di servizio. Eh, cosa importante in tutte le comunicazioni in tutti gli scambi che eh, eh, vengono effettuati è sempre importante mantenere il NOC in copia eh, questo per una gestione eh, più rapida insomma della, della problematica e poi eh, importante anche il fatto che nonostante o, ognuno di noi di, ogni nocchiere abbia eh, Uh, un proprio numero di uh, riferimento uh, sia fisso che cellulare è sempre importante, eh, ci tengo a questo, contattare eh, il numero eh, 06 4962 2550 perché lì eh, dietro a quel numero c'è un gruppo di persone eh, sicuramente c'è qualcuno che vi, può, eh, che vi risponde e che è capace di prendere in carico la problematica e di gestirla e di seguirla o comunque eh, recuperare le informazioni che gli servono per poterla gestire. Eh, sconsiglio eh, di chiamare eh, i numeri diretti dei colleghi per una serie di, eh, di motivi, perché eh, ad esempio eh, il, eh, il collega in, in quel momento potrebbe non poter prendere in carico la, la, la chiamata, per tutta una serie di, di questioni, o perché sta seguendo un'altra attività, o perché semplicemente è semplicemente in ferie, oppure perché potrebbe essere, in, chiama, eh, potrebbe essere in, un, in, in un turno diverso. Il consiglio che vi do, è eh, quando avete bisogno di contattarci, è sempre quello di chiamare eh, il NOC al 2550. Ovvio che tutto quello che ho detto non vale nel caso eh, in cui avete delle attività programmate eh, con le colleghe o i colleghi del NOC. In quel caso c'è un'interazione diretta tra voi e, e collega e in quel caso eh, vi, vi concordate con lui la modalità migliore per poter comunicare. Niente, io ho finito la, la mia presentazione e quindi... Eh, dalla, dalla prossima slide vi ho messo un po' di riferimenti relativi a tutto quello uh, di cui abbiamo parlato in, in, questa, in questa presentazione. E quindi non so, uh, adesso io uh, vi lascio... Uh, vi, vi prego, di, eh, se avete domande, di farle tramite il, il codice Menti eh, 17661513. Eh, vedo che anche Gabriella eh, ci aiuterà eh. sì, abbiamo già qualche domanda insomma quindi eh, sei pronto a rispondere Fabrizio eccoci allora eh, prima domanda la reportistica NOC è in qualche modo consultabile? Allora, sì. eh, dovreste avere delle pagine tramite i quali dovreste poter recuperare le, eh, i report eh, sui, su, per le vostre sedi. Eh, in una delle slide che vi avevo fatto vedere all'inizio, specialmente quella sul site eh. service, se per recuperare report, la vedere? Sì, sì, sì, la recupero e ve la Eccola condivido tu, se allora. mi date. Eccola. No. Un attimo. Andiamo. Salto velocemente, eccola qui sotto. Se per, per reportistica, se intendete eh, l'elenco le, dei ticket eh, che, eh, relativi alla vostra sede, eh, all'interno del site service, in fondo, scorrendo la pagina, eh, dovrei, vi compare tutto l'elenco dei ticket eh, con la stessa suddivisione che abbiamo visto prima, quindi date, orari, aggiornamenti, eh, che hanno impattato la, la vostra sede. Quindi riguardo la, la reportistica, sì potete recuperarla in, in, quel, in quella pagina. Ok, torniamo alle domande. Spero di, di aver risposto. In ogni caso, se, se volete, poi mi, potete anche scrivermi o, o chiamarmi, insomma, per, per avere altre informazioni. Allora, la prossima domanda, i servizi iperf3 e MGEN sono utilizzabili anche da noi a PM oppure solo in collaborazione con il NOC durante le analisi successive all'apertura del ticket? Allora, MGen è un, un tool che utilizziamo eh, noi, ma quello come vi dicevo lo dobbiamo fare, lo dobbiamo, eh, come dire, concordare perché è prevista la necessità di una configurazione anche lato vostro. Quindi comunque lo dobbiamo fare insieme. I Perf3, se avete necessità di effettuare dei test di carico, potete magari mandarci una mail al NOC chiedere di, di effettuare un test e noi vi, vi apriamo il server. Eh, solitamente Perf ha una, una porta sua predefinita sulla quale rimane in ascolto. Eh, eh, se vi serve di fare test, verifiche congiunte, magari lo, lo facciamo insieme. Se volete fare de, delle prove insomma, in autonomia, purtroppo dobbiamo comunque passare eh, tramite il NOC quantomeno per comunicarvi l'indirizzo IP su cui, verso cui fare il, il, il test ma il NOC è lì apposta appunto anche per... noi stiamo sempre, cioè, stiamo qui quindi a disposizione e ogni volta che vi serve supporto eh, ci, ci chiamate eh, ai numeri che vi indicavo prima oppure ci mandate la mail Passiamo alla domanda successiva. Uh, Corero è compatibile con apparati di altri vendor non Juniper? No, Corero è una soluzione che eh, funziona con Juniper eh, per, per quello che dicevamo prima, eh, perché utilizza delle funzioni specifiche del, del Junos che sono appunto eh, l'Ephemeral Database e l'Ephemeral Filter. Eh, quindi diciamo eh, si, si parlano tramite questa, questa modalità insomma sono funzioni specifiche che supportano i juniper bene altra domanda salve durante ed a valle di un incidente di sicurezza sono mandati degli aggiornamenti e eh, diciamo l'incidente di sicurezza ehm dipende se l'incidente impatta la, la connettività della sede, sì, eh, solitamente l'incidente di sicurezza funziona così, ma poi, ripeto, con i colleghi del CERT approfondirete molto la, la questione degli incidenti di sicurezza, perché loro eh, si occupano eh, proprio di questo. Eh, una volta, eh, come dicevo, eh, il CERT eh, fa delle segnalazioni agli APM, poi dipende anche dall'incidente, eh, cioè incidente e incidente, comunque il CERT manda la segnalazione all'APM eh, perché riscontra qualcosa, generalizzo, di anomalo sul, verso la sede, poi dipende da, dall'impatto che eh, l'incidente ha sulla rete, eh, na, se l'impatto eh, appunto, è forte sulla rete e impatta anche altri utenti si tende a fare un fil a filtrare eh, ad applicare dei filtri che mitigano quantomeno l'attacco, mitigano o bloccano del tutto la problematica e quindi una volta che interviene il filtraggio eh, diciamo l'intervento finisce lì essenzialmente eh, Verso, verso gli utenti chi emette il ticket il cert e, e noi aggiorniamo il, il filtro ecco, e aggiorniamo i ticket de, tramite il cert Penso poi cambi molto da incidente a incidente. Eh sì, sta... bene, però diciamo, l'incidente di per sé non è, una, non è come un, un fault su, su un accesso che ha bisogno diciamo, di, di aggiornamenti continui verso l'utente eh, anche per fargli comunque capire co che, che, qual è l'evoluzione del ticket. Una volta rilevato un incidente solitamente o è l'utente che eh, eh, risolve la questione magari non so isolando la macchina quindi la cosa finisce lì oppure noi interveniamo filtrando essenzialmente applicando dei filtri con le modalità che abbiamo visto prima quindi non ci sono gli stessi aggiornamenti che ci sono per un ticket di disservizio di mettiamola così ecco magari quello che si richiede ma questo sempre è la presenza dall'altra parte ne, nella sede utente di una, diciamo un intervento il più possibile tempestivo questo... Sì, sì, perché come dicevo, eh, eh, delle volte la eh, cioè, Gara è una comunità. Quindi a volte il eh, in mancato intervento eh, tempestivo di qualcuno può comportare, eh, delle volte sono, sono cose abbastanza eh, semplici da gestire. Ma quando poi iniziano, quando ci sono, eh, eh, lo dico perché l'abbiamo vissuti, macchine compromesse che magari partecipano a DDoS eh, e questo porta a saturare eh, determinati link, si può arrivare anche a comportare problemi anche per altri, insomma. Ecco. Quindi è importante durante gli incidenti di sicurezza un intervento tempestivo de degli utenti. Poi, eh, ripeto, noi siamo sempre qui a disposizione a fornirvi il supporto che, che possiamo, ecco. Passiamo alla domanda successiva. Uh, come mai tra i ticket di jeans in alcuni casi il problema risulta iniziato in data futura? Ad esempio uh, si trova a 28.04 ore 8 a.m. <ride> Forse è un errore in... Uh... Eh, no, no, ma probabilmente tra i ticket di jeans, come dicevo prima, eh, attenzione a non fare a, a cosa si va a vedere negli orari dei ticket di jeans, perché i ticket, e, e i ticket diciamo, hanno essenzialmente quattro orari, un inizio di apertura del ticket e una, è una chiusura del ticket, e in mezzo a questi orari ci sta l'inizio del problema, che è ad esempio il disservizio vero e proprio, e la fine del problema. Però in caso di manutenzioni programmate, siccome gli operatori giustamente ce le comunicano per tempo, noi apriamo il ticket magari oggi, ma la manutenzione, proprio perché è programmata, è programmata per un evento futuro. Quindi il problema inizierà uh, il giorno in cui l'operatore um, ci uh, comunica questa cosa. L'operatore, delle volte lo facciamo anche noi, eh, in caso di upgrade de, dei router della rete, de, nel momento in cui creiamo di servizio e dobbiamo fare manutenzioni programmate, anche noi apriamo il ticket un giorno, ma la data è successa, La data effettiva del, dell'eventuale down previsto è futura. Insomma, non, non abbiamo la palla di vetro, non prevediamo il futuro per... per Ci stiamo per down. <ride> no, scherzo. Domanda successiva, al uh, tool jeans possono avere accesso solo gli APM? Allora no, eh, nelle slide quello che vi ho messo è una parte pubblica a cui possono avere accesso tutti. Le, molte delle slide che, che, che abbiamo visto prima sono, sono relative alla parte pubblica, quindi quella, anche la parte dei ticket la potete vedere, la possono vedere tutti. Gli APM però, tramite i vari sistemi di autenticazioni presenti all'interno di GAR, hanno delle viste un po' più personalizzate, diciamo. Però eh, la maggior parte delle slide che vi ho fatto vedere oggi erano slide, eh, erano relativi a, a viste pubbliche, quindi chiunque può andare su jeans, garitti e vedere, eh, avere delle viste pubbliche su determinate informazioni. Ok, domanda successiva. Qual è la procedura per poter sfruttare le VM di Hyperf? Allora, eh, come dicevo prima, eh, una volta che voi eh, pensate di avere necessità di eh, utilizzare i perf, potete mandare una mail a NOC e magari indicandoci qual è la problematica che riscontrate e, e noi che vorreste effettuare de, dei test con i perf 3 e a quel punto vi rispondiamo, diamo l'indirizzo IP della de macchina e semplicemente vi config configurate eh, in modalità eh, client oppure server, per questo dicevo che forse è utile farlo insieme, perché iperf solitamente viene utilizzato per, per fare, cioè ha la possibilità di, di porsi sia come client che come, se come server, oltre a tante altre funzionalità, e quindi eh, penso sia più utile fare de dei test eh, congiunti, delle verifiche congiunte, e magari eh, decidere insieme che tipo di, di ruolo si vuole avere all'interno del, del test insomma. Eh, quindi comunque la procedura generica è quella di appunto mandarci una mail e, se volete eh, ci indicate anche eh, appunto eh, qual è la, la, la sede che volete verificare eh, in modo da assegnarvi il, il server più vicino alla vostra sede perché se, ripeto sono dislogati su quattro su quattro siti eh, Roma, Bologna, eh, Milano e ce n'è un altro che al momento mi, mi sfugge comunque eh, appunto eh, mandateci una mail e vi, vi indichiamo il l'IP verso cui puntare prossima domanda il NOC è coinvolto coinvolgibile in attività e o progetti di ricerca? eh <ride> Eh, il NOC, bella domanda questa però penso di non essere il destinatario migliore per, questa, eh, per questo tipo di informazione Insomma, in passato lo è stata per alcune attività magari specifiche nel senso che poi le persone che fanno parte del NOC fanno anche magari in alcune situazioni sì no solitamente viene coinvolto però ripeto per, eh. comunque per attività che riguardano anche e, diciamo il GAR, insomma. Esatto poi è diciamo siamo un, una struttura ancora abbastanza piccola ma soprattutto molto dentro le cose quindi sì, in realtà sì. le persone che, che, che, che stanno su, sulla rete poi mh, diciamo hanno una grossa professionalità che può essere anche poi eh, messa a disposizione anche per i progetti di ricerca. Sì, sì, ma... Sì, dalle sì. situazioni, insomma. Domanda successiva. È possibile dettagliare la procedura di test con uh, i perf Mgen, senza... Eh, no, porta-router utente, metro-switch di aggregazione gara, esempio Cisco ME 3400? Questa è una domanda molto specifica, il... <ride> allora con iperf diciamo iperf funziona in modalità um, come dicevo prima client server quindi semplicemente uno dei due si mette in ascolto e fa il server e l'altro fa il client molto banalmente e per mgen la cosa è diversa perché implica l'impostazione di una rotta statica verso un indirizzo specifico che è un indirizzo fittizio può essere, solitamente noi usiamo uno privato e e quindi eh, c'è un coinvolgimento dell'utente. Lo, sw lo, lo switch di aggregazione del GAR, e solitamente gli switch, eh, noi usiamo gli switch di aggregazione in modalità trasparente per voi. Cioè sono, sono switch che ehm, ad esempio li utilizziamo nelle, eh, nelle MAN, per accogliere il traffico da, da, vari, da vari punti di, de, della rete, per aggregare il traffico e trasportarlo sul primo pop o sui primi pop de, disponibili. Quindi, diciamo, eh, mGen è, un, eh, è, un, eh, è una verifica che si fa, diciamo, con l'utente a livello 3, non a livello 2. Eh, anche gli switch che mandiamo in sede utente eh, solitamente vengono usati semplicemente come demarcation point per GAR, quindi per terminare l'accesso in fibra, e poi eh, da lì viene effettuato il collegamento verso il router dell'utente eh, quindi eh, il test che viene fatto con Mgen è tra il router del POP e router del, eh, diciamo, il router dell'utente diciamo lo switch uh, 3000, M3004 è semplicemente di transito, di passaggio ma è totalmente trasparente per, per Mgen ok è possibile, no, questa eh, diciamo più o meno è abbastanza simile come, come domanda, è possibile dettagliare? Molto semplice, è... allora, semplicemente, eh, semplicemente si mette, sur, su prendo proprio l'esempio di Roma Tizzi. sul Juniper si mette, sull'interfaccia, eh, si mette una rotta statica eh, verso un indirizzo fittizio che ha come next stop la punto punto lato utente, ok? quindi la punto punto del de... che è configurata sul router utente lato router utente si fa la stessa cosa solo che la rotta statica verso l'indirizzo fittizio invece che, che puntare all'indirizzo locale punta all'interfaccia che sta sul router di Nomatizzi. quindi essenzialmente quello che succede è che quando parte il traffico eh, abbiamo visto prima nelle slide che mgen fa partire il traffico verso un indirizzo ecco eh, questo è quello che succede metto una rotta statica, non so se si vedono le slide nomi, perché eh, l'abbiamo tolta la condivisione, eccole. eccole. Quello che succede è essenzialmente questo qui, io qui ho messo popgar, ma qui ci può essere anche eh, il router dell'utente, anzi spesso è il router dell'utente, noi questa soluzione la adottiamo quando dobbiamo fare dei test su delle tratte geografiche, quando qui c'è il router utente, semplicemente su questa interfaccia su cui è configurato questo filo, cioè che vede proprio il router utente, si mette una rotta statica verso un indirizzo fittizio che punta a questo IP. E lato utente si fa la stessa cosa, si mette una rotta statica verso lo stesso indirizzo fittizio che abbiamo messo qui, che punta a questo IP. Quando lancio il test, il flusso arriva qui, flusso che punta a questo indirizzo fittizio arriva qui e semplicemente i router si rimpallano il traffico tra di loro. È per questo che poi il, traffico, il, eh, il link si satura e raggiunge la banda. Perché lo usiamo? Perché nel momento in cui vediamo che magari uno ha un accesso a un giga e fa 200 mega, dobbiamo andare a fare eh, un'analisi del perché ci sta questo, questo problema. E quindi, ad esempio, andiamo a vedere se ci sono perdite di pacchetti sulle interfacce, chiediamo appunto riscontro anche all'utente. Se ci, se ci date accesso a, a, in lettura appunto ai router possiamo effettuare insieme queste verifiche quindi approfondiamo la, la, la tematica l'indirizzo, ecco questo era l'esempio questo è l'indirizzo fittizio che mettiamo solitamente io qui ne ho messo uno di prova ma cioè, ripeto va bene qualsiasi indirizzo insomma torniamo alle domande e vediamo la prossima Eh, questo l'abbiamo già risposto su Corero e sul fatto... che è, di... Può essere attivato ah il no, computer, Juniper non, non Garro. E ce ne, ce ne siamo persi un po'. Su, rispondo forse a quella di prima de... Quindi, essere... di Corero, può essere... No, non credo, perché comunque... Ehm... Eh, a parte il fatto che comunque eh, c'è tutta poi una parte di architettura che va, vanno configurati i tunnel, eh, bisogna utilizzare una versione specifica di Junos, bisogna vedere se quella versione di Junos può essere configurata su un determinato router, cioè non, non, non, è, non è qualsiasi router Juniper può essere utilizzato per... Eh, per per essere messo sotto Corero, diciamo, insomma. Noi per esempio per i router che abbiamo, eh, per i quali abbiamo implementato Corero abbiamo dovuto fare un upgrade di Junos perché le funzioni di telemetria, per esempio, eh, la parte di Ephemeral Database, Ephemeral Filter, erano supportate solamente da una certa versione in poi, quindi anche qui entra il discorso se quella versione di Junos è supportata da quello specifico router. Ma poi gli penso da... che sia sì. sì, anche una questione di responsabilità, nel no, senso certo, che... No, certo, certo, certo, tecnicamente... Vestito, appunto. Prego, no, scusi. ma niente, niente. Sì, comunque, eh, effettivamente, c'è cioè, anche questo, questo aspetto, Anzi, gli aspetti sono, sono vari, ecco, per cui non è possibile eh, farlo. Gli apparati car collocati presso la sede utente dispongono di un utente di sola lettura per tre... ad uso dell'APM. Eh, allora il fatto è questo eh, noi per, per accedere a quegli apparati solitamente abbiamo delle utenze personali eh, per questioni essenzialmente di, di sicurezza anche eh, quindi no, non è prevista una, una cosa anche perché eh, gli apparati GAR, essendo gestiti dal GAR eh, è il GAR che poi fa l'analisi la, di eventuali problemi di Direte, eh, questo anche per il fatto che se si dovesse, cioè eh, gli apparati di GAR in sede utente sono anche manutenuti da GAR tramite contratti, quindi qualsiasi aspetto relativo anche all'apparato GAR comunque è gestito da, dal GAR, quindi no, no, non è prevista un utente per in sola lettura non è previsto. Passiamo alla domanda successiva. Eh, nessuna domanda? Soltanto un ringraziamento per la disponibilità del supporto NOC agli APM. Grazie, voleva, a come dire. Grazie, grazie a voi. Grazie eh, a voi. Siamo Andiamo qui. E... Altre domande? Salve o. Ha parlato di Grafana, può dettagliare meglio in cosa viene utilizzato? Allora, eh, Grafana lo stiamo utilizzando essenzialmente per la parte di, di syslog eh, de, degli apparati. Eh, quindi tu, eh, tutta la parte di, dei log che gli apparati generano viene, viene inviata, almeno questo ripeto per quanto riguarda l'utilizzo che ne fa Knock. Eh, viene viene inviata poi a Grafana perché consente poi di fare una serie di analisi eh, sia di grafici sia sul, sul recupero di di, mh, de dei log eh, anche in, in, uh, in ordine temporale intendo quindi essenzialmente questo eh, gli, gli apparati hanno una, hanno una capacità limitata di, di contenere i log ma se, se abbiamo la necessità di andare a ritroso all'indietro per capire cosa ha, sca ha scatenato quella, eh, quella problematica, può essere utile dover accedere ai log e su, Gra su Grafana ci sono tutti i log storicizzati da, da poter utilizzare per il troubleshooting. Bene, c'è ancora una domanda, le slide del corso, l'eventuale registrazione sono disponibili sul sito GAR, questa posso rispondere io, eh, sono disponibili dove vi siete registrati, cioè su learning.gar.it, quindi sulla nostra piattaforma di e-learning che serve il nostro la, piattaforma, la nostra piattaforma Moodle che eh, appunto contiene eh, tutto il materiale relativo a questo corso ma anche a tutti gli altri corsi che organizziamo e eh, ci saranno sia le slide che eh, la registrazione appunto di eh, quest'oggi ma anche poi di eh, tutte gli altri, tutti gli altri moduli che compongono questo corso di aggiornamento per gli APM. C'è ancora una domanda. Nei grafici jeans si fa riferimento agli IP IP.gar eh, punto, punto, sede utente. I valori di throughput sono su base IP o fanno riferimento all'effettivo traffico che transita sulle interfacce? Grazie. No, no, eh, fa, fanno riferimento al traffico delle, delle interfacce. Ovviamente non è, non è tutto il traffico, è un sampling del traffico. E però il traffico è transita sulle, sulle interfacce. Ok, direi che questa era l'ultima domanda, eh, non, non ci sono più domande, eh, grazie a Fabrizio Bataloni per eh, questo modulo, per aver presentato le attività del NOC e eh, l'appuntamento con il corso eh, di aggiornamento per gli APM è al prossimo mercoledì con uh, il prossimo modulo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Fabrizio ancora.